Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Matti e questo è il glitch per passare le auto ancora più semplificato ragazzi, alcuni si lamentavano perché non riuscivano a trovare un punto dove c'era dove gli facesse l'animazione e diciamo ho tentato di semplificarlo ulteriormente, allora per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi passa l'auto e il vostro amico dovrà avere un'auto con cui spingervi ovviamente in questo caso sta usando un'auto del ceo e in più voi dovrete avere un'auto di strada e dovrete avere il centro operativo mobile posizionato in maniera tale che faccia l'animazione e dentro il centro operativo mobile ragazzi ovviamente dovrete avere una lg rh8 io ho questa lg qui ma perché la voglio buttare e non mi serve ragazzi quindi voi abbiate una LGRH8 come avete visto ragazzi crea l'animazione quindi a questo punto passiamo al glitch ragazzi il glitch è ancora ulteriormente semplificato e adesso andremo a vedere perché io prendo l'auto di strada ragazzi e me ne vado davanti alla base operativa e faccio comparire la scritta base operativa piena ragazzi allora, Nel vecchio glitch in precedenza il nostro amico doveva spingerci fino al pallino azzurro oppure agganciarci con il cargo, po' cazzi e mazzi qui eh, non è necessario, basterà che il nostro amico ci allontanerà un poco dalla base operativa come avete visto, servirà che ci tamponerà un paio di volte e ci porterà lontano dopodiché premeremo X per accettare il messaggio di base operativa piena e aspetteremo che comunque il nostro amico venga vicino a noi con l'auto eh, che noi vogliamo prendere quindi una volta che saremo dietro il centro operativo mobile faremo comparire la freccia e come nel vecchio glitch andremo a premere freccia destra accetteremo il messaggio di centro operativo pieno ovviamente con X e dopodiché premeremo triangolo freccia destra, X per accettare e triangolo triangolo quindi come vedete il personaggio sale nell'auto, ci sarà questa sorta di animazione ma noi resteremo a terra e automaticamente ci sarà un lag che ci porterà dentro al centro operativo mobile con l'auto del nostro amico ragazzi Il glitch eh, veramente ho tentato proprio di renderlo ancora ma, più semplice, che più semplice di così non si può ragazzi eh, usatelo anche come glitch dei soldi perché eh, diciamo tutte le targhe vengono pulite quindi ogni auto ha una targa diversa e penso che sia abbastanza buona come cosa detto questo ragazzi non ho nient'altro da aggiungere un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti